i della macchina gli dà esatto i exist in all dimensions niggas flesh bound fresh to steal pound. money from the mattress bought a fresh pound fresh leather pound. on the steering wheel it got my palm chili Short necklace with the long, will he come really? And it ain't even about the fame, it's about the bread niggas lost. Fuck an intern, shorty, take me to the boss. Know they tried to count me out, but couldn't count high enough. I ain't gotta hear the album, listen to them lie enough. Bad little baby fed by the comb bread. I don't need designer shit, I wear my own thread. Take it from the label, put it in the homestead. Ben tornati su Officina del Pilota, sono Matteo Torrisi. Oggi guida una Ford Fiesta ST sulle strade toscane della Betone. La macchina tira delle fucilate che sembra una K47. Maurizio il proprietario ha insistito tanto per ospitarci tutti nel suo ristorante La Quercia abbiamo pranzato con specialità toscane come ogni ristorante che si rispetta il simbolo ST ci deve essere sempre sport e technology sempre e comunque bella prova. tornato al ristorante no, no, no nel video so. prima di ogni test drive che si rispetti dobbiamo assolutamente farci una mangiata incredibile e in questo ristorante non potete capire quindi vai a voi se schippate perché vi faccio vedere tutto quello che ci siamo mangiati e come ti dico eravamo Grazie ancora prima di iniziare! Vabbè, come è menso! No, no, no. Che bello. No. Andiamo a somicare con del faggio della mia giornata ma com'è questa carne come sta la bomba la bomba allora siamo in toscana a betone su una ruota pieni di gente guarda, guarda la siepe guarda la siepe <ride> mangiata incredibile non ho mai mangiato così bene credimi strepitosa mi fa piacere e lei del resto grazie Matteo <ride> detto da te poi insomma un bel complimento questo è poco cos'era? cambiato tira delle belle legne ma ah, poi al ritmo: pam, pam, sì, pam, sì, pam, pam, pam. E non è la storietta, ma l'antilag, spacca il turbo. Mi sono affidato a Puma Speed. Che in questo ambito è una ditta inglese che fa delle mappature eccezionali. È uno stage 2R, quindi uno stage 2R che va solo a 180 anni. Centrale finale della Miltech da 70. Intercooler stage 3, aspirazione completa da crossover in acciaio inox maggiorato, con tubazioni siliconiche e aspirazione TG. Supporti motore tutto in power flex, tampone. In PowerFlex Assetto V714 Power Peso originale 1080. Oh, abbiamo perso un po' di, di peso. Sì, certo. Coupé più piccola, certo. più leggera. Secondo me, e non lo voglio ancora dire, potrebbe essere il cocktail perfetto. Semi Slick, Kenankan NS2R, super VRC Impianto frenante con 4 pompanti. Perché questa macchina, l'unica pecca è che quando esce, esce purtroppo con un impianto monopompante. Mentre ho adesso ho un disco A330, Joy Hawk semiflottante pinza da quattro pompanti le pastiglie per ora sono delle mintex la bellezza anche di questa macchina è che originale ha un assetto fa fantastico persone che se ne tendono più di me di sicuro e io l'ho riscontrato appena presa come ti trovi con la trazione anteriore? bene perché questa è una trazione anteriore ma ti lascia quel culo ballerino mm. che quando vuoi se vuoi dai una botta di sterzo e lei ti accompagna tutta la traiettoria è un po Quel brio anni 80 di quelle macchine, in realtà le bare, addolcito, perché non vorrei dire una blasfemia. Ma okay. che ha fatto questo caffè? lo sbrigato? Ah, pensavo al l'operato Adesso siamo con gli sport, se levi tutto, disattivi tutti i controlli. Ah, è bellissimo. È una delle poche macchine che penso che è rimasto questa chicchetta qui di togliere veramente i controlli. Questa, quando finirà il motore, si apre e si fogge il motore. Che e grande! È. Rimarrà lì a vita. Ho notato che c'è una passione incredibile anche con i tuoi amici. E, e c'è un legame leppi. tra gli appassionati che scatta immediatamente. Basta tre secondi, una chiacchierata e anche se sei a, a, a, a, a sud, io sono del nord, e ti capisci al punto. un attimo qua per festeggiare il, a festeggiare il capodanno con te. è una macchina che comunque sia con questa mappatura qui ti permette di avere la macchina sempre pronta il turbo sempre pronto e reattivo buttando benzina ogni qualvolta tu lasci il gas ha poco freno motore quindi uno deve stare attento perché il freno motore lo vai a perdere però butta benzina e la fiamma e il botto parte appena dopo i è un vero anti-lag da rally che, che parte cioè è davvero lì fai dei danni niente abbiamo beccato un passaggio lì bene so. dai uh, uh, che ero nella fase digestiva due <ride> minuti di fa quindi stavo un po' dormendo poi sono voluto bombe atomica ho pensato su cazzo è capodanno se non stai con lo sterzo completamente dritto lei tende a mettersi sui eh, binari sì. facendo una, uno spostamento laterale sì, che è una figata questa è tipica delle Ford questa cosa e dietro ho sentito che scivola leggermente perché, perché pure... l'ho allargata avanti eh? sì. l'ho fatto apposta perché sennò con l'assetto non lo faccia più questa particolarità qui di allargare l'ha messo distanziale da e mezzo, anche perché sennò non c'entrava la pese l'avanterra più largo e dietro più stretto e quindi sull'anteriore è più giusto allargare davanti che dietro sono in quarta andiamo su fino a quanti giri? 6 e mezzo la cambiata ideale la porti in pista questa? certo <ride> bene. questa è un bel giocattolino, ti ci diverti, fatta così è giusto compromesso, perché poi c'è in Italia chi c'ha anche il Turbix 47R della Puma Speed che portano la macchina a 340 cavalli senza forgiare, ah. senza aver bisogno di forgiare, il motore 1006 è eccezionale, in quel punto però ci vuole un autobloccante meccanico. Questa non ha? No, ha, no. questa ha un torque vectoring, è tutto elettronico, non è meccanico. La nuova Fiesta ST ha l'autobloccante meccanico. Questa macchina fin da originale ha un motore lineare e fluido. Il problema è che al blocco il muro a 5,5 devi cambiare. Quindi prima modifica da fare su un ST è scarico dipende anche lì cosa vuoi cercare poi in futuro perché se vuoi arrivare a fare uno stage 2 per poi poi arrivare a uno stage 3 quindi cambiare anche il turbo eh. è preferibile uno scarico più grande di diametro infatti io monto un 70 con uno scatola da 76 ma c'è anche altri scarichi questo è un miltec c'è anche scarichi della super sprint da 60 per dire che sono il giusto compromesso per uno stage 2 base, senza magari la 98 ottani, senza andare a cercare l'intercure esasperato per arrivare a avere una macchina a 220 cavalli, allora è uno, uno scarico più piccolo che dà più spinta ai bassi. E allora puoi lasciare anche un'aspirazione un a pannello. Abbiamo guadagnato comunque mille giri adesso, qualcosa di più. Comunque il rapporto peso-potenza fa davvero la differenza, perché un 1600 che va così. Con questa colonna sonora poi. eh, spinge. <ride> È un R5, c'ho cioè, le mani sudate. Sentite. È pronta subito. Sì. subito. neanche bisogno di scalare una marcia perché lei ce la fa come coppia anche in terza dai allora, ti fa venire la pelle d'oca ti guarda. fa venire la pelle d'oca un gradino sopra perché qui c'è quel rapporto peso-potenza che piace a me e si guida bene perché sta la punta in curva eh. bello di queste macchine è guidarle sulle montagne passi di montagna la pista sì però è passi di montagna io infatti non, non, non a caso sono fisso sulle dolomiti si muove dietro ma non sottosterza. sterza che t'avevo detto impressionante rimane sì, lì anche nello sconnesso fantastico che bel diavolo ragazzi Cioè me lo dico da solo ma non voglio fare il convinto perché ma che sono tutte belle, però... Senti, Oddio da... che bella in uscita curva! Sevafro. Dammi la mano perché c'è una macchina assurda, Marta, una boa, mi sa che anche a piovere! E vabbè, vabbè. Mi faccio sentire che coppia che ha... Di terza ad un filo di gas stiamo attenti perché è anche un po' bagnato però 3000 giri sta scivolando ora è salita di giri perché scivolava sul bagnato, sul bagnato ma è davvero bestiale 1600 ragazzi 2500 giri riprovo Questo anche dipende molto dal peso, eh. <ride> È bellissima quanto sottosterza qua. Sì, ma...